Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Venerdì Santo celebriamo la passione del Signore guidati dall'Evangelista Giovanni. Contempliamo la croce. Cosa ci dice fondamentalmente la croce? Io direi due cose: primo, la gravità del male. Secondo, la grandezza dell'amore di Dio. Primo punto, partiamo dalla gravità del male. Guardare Nostro Signore crocifisso ci fa pensare a quanto sia grave il peccato, a tutto il male di cui Lui si è fatto carico e di conseguenza ci fa riflettere sulle nostre scelte sbagliate e sulla loro serietà. Nostro Signore va in croce perché Lui lo ha volontariamente scelto, ma quella croce è un conglomerato di peccati, di un male che si è concretizzato nel rifiuto da parte di alcuni capi religiosi di quel tempo che non hanno accettato Gesù dunque la verità di Dio, chiusi nelle loro categorie, nelle loro aspettative, nella loro ricerca del potere personale. Vi è il peccato dell'autorità pubblica che se ne è lavata le mani, ma vi è anche il tradimento, il rinnegamento, l'abbandono da parte dei discepoli, la cattiveria dei soldati, l'inconsistenza della folla che prima grida Osanna e poi crocifiggilo. Insomma, Abbiamo Gesù che si fa carico di tutto questo peccato e non solo di tutto il peccato del mondo, compreso il nostro, e inchiodandolo al legno della croce lo vince con un amore più grande. Questo, miei cari, ci fa riflettere sulla serietà e anche sulla gravità dei nostri peccati. Vedete, noi a volte rischiamo di ridurre il peccato a una regola infranta, e la confessione è al momento in cui questa multa viene strappata. In realtà il male è è male e fa male. E il peccato è qualcosa che chiaramente offende il Signore, cioè ferisce la nostra relazione con Lui e fa male a noi e alle persone che abbiamo accanto. Vi faccio un esempio. Se io pecco d'ira, dunque ferisco una persona usando male parole, il peccato non è un principio che ho infranto. Il peccato è che io ho offeso l'amore e ho ferito gravemente quella persona e quel peccato, quelle parole, le hanno fatto male. Mi viene in mente la storia di quella persona che molto facilmente si lasciava andare a parole cattive e moti di rabbia. Allora un giorno andò dal suo maestro chiedendo aiuto per uscire da questa situazione e il maestro gli disse guarda, guarda quando arrivi a fine giornata vai fuori dove c'è la staccionata e pianta tanti chiodi quante sono le parole brutte che hai detto. Ti chiedo di arrivare a non piantarne più nessuno, a diminuire dunque giorno per giorno. A quel punto vieni a chiamarmi. La persona iniziò il primo giorno 25 chiodi, mamma mia, disse, il giorno dopo 20, poi 15, poi 18, poi 10, poi finalmente arrivò a non piantarne più. Allora andò dal maestro e gli disse bene, ora ti chiedo continua a non piantarne e inizia a dire parole positive, parole belle, quando lo fai a fine giornata stacca, Tanti chiodi, quante sono le parole belle che hai detto. Passarono le settimane, i mesi e finalmente tolse tutti i chiodi. Tutto contento andò dal maestro che si complimentò, però anche aggiunse. Vedi la staccionata? Adesso non ha più chiodi, però è comunque piena di buchi. Renderci dunque conto che i nostri peccati hanno una portata, ci fanno del male e fanno del male. I nostri rifiuti d'attenzione, i nostri atteggiamenti possessivi, i nostri scatti d'ira sono tutte cose che ci fanno male perché ci rinchiudono in noi stessi, induriscono il nostro cuore, ci staccano da Dio e fanno del male a qualcuno. Contemplare dunque la croce ci chiama ad una conversione e a saper riconoscere il Cristo sofferente in tante persone a cominciare da chi abbiamo accanto, fino ai poveri, ai diseredati, agli immigrati, a tutti coloro che in questo momento soffrono nella loro carne, saper riconoscere in loro il Cristo sofferente, crocifisso, che dice anche a noi oggi, O oh sete, o oh sete del tuo amore. Dunque, primo punto, la croce ci fa riflettere sulla serietà del male, e sulla conseguenza delle nostre azioni. Ma soprattutto, secondo punto, la croce manifesta lo smisurato, immenso e fedele amore che Dio ha per ciascuno di noi. Entrando proprio più puntualmente nel Vangelo secondo Giovanni. Dovete sapere che Giovanni rilegge la passione di Gesù alla luce della risurrezione con una chiave molto bella, quella della gloria. Per Giovanni la passione e la crocifissione di Gesù iniziano a manifestare la gloria del Signore. Gloria in ebraico vuol dire il peso specifico, la sostanza, cioè noi nell'ora della croce, nell'ora dell'abbandono, nell'ora del tradimento, noi vediamo la sostanza, il peso specifico di Gesù, la sua fedeltà al Padre e all'amore per ciascuno di noi. Andando ancora più a fondo, miei cari, l'Evangelista Giovanni ci presenta la crocifissione di Gesù come una reciproca glorificazione tra il Padre e il Figlio. Il Figlio glorifica il Padre, compiendo il suo disegno di redenzione per ciascuno di noi, per l'umanità intera, e il Padre glorifica il Figlio intronizzandolo presso di sé. Questa reciproca glorificazione è letta dall'Evangelista come una reciproca manifestazione d'amore. Seguitemi perché è tanto bello e ci fa entrare nel mistero dell'amore di Dio per noi. Nell'ora della passione Gesù ha detto bisogna che il mondo riconosca che io amo il Padre e ancora prima aveva detto per questo il Padre mi ama perché io offro la mia vita. Dicendo così, Gesù tra l'altro riconosce che il Padre gli mostra il suo amore proprio nel momento della croce, rispettando la sua libertà di potersi offrire in sacrificio per la salvezza del mondo. Dunque, miei cari, vedete, nel Vangelo non c'è spazio per quell'idea assurda di pensare a Dio Padre come a un carnefice che manda suo figlio a morire, o a Gesù che come un bambino eh, pretende che il Padre gli tolga tutte le difficoltà. Nell'ora della croce l'amore più puro, sostanzia il rapporto tra padre e figlio. Il padre sostiene Gesù nel suo dono di sé e Gesù si dona trasfigurando con l'amore il suo sacrificio. Come disse Fon Balthasar dunque, la croce alla luce della risurrezione e l'autoglorificazione dell'amore di Dio nel mondo, per mezzo del quale il male è vinto. Dunque, miei cari, la gloria che si rivela è una gloria che va oltre ogni gloria umana, vana, passeggera. Come disse un bravo autore, non è il peso di avere qualcosa, né di essere se stesso come possessore, ma la gloria di non voler essere altro che amore, abisso d'amore, per il quale non c'è più immagine, né concetto o paragone capace di esprimerlo. Mie cari, la croce è il grande ti amo di Dio per noi. L'amore di un padre che per noi dona suo figlio. Ma ci pensate, chi di noi donerebbe suo figlio per salvare dei poveri peccatori? E' l'amore di un figlio che per ciascuno di noi si dona sino alla fine, si dona fino in fondo. Caro fratello, cara sorella, ma ci pensi quanto sei importante per Dio? Per te ha ritenuto opportuno dare tutto, tutto se stesso, e se esistessi solo tu al mondo, lui l'avrebbe fatto comunque, pur di salvarti, pur di raggiungerti, pur di convincerti del suo amore infinito per te, perché tu non abbia paura di lasciarlo entrare nella tua vita e lasciarti salvare. Caro fratello, cara sorella, ti auguro davvero di far spazio a quest'amore potente e liberante, il solo, capace di pacificare il nostro cuore, di riconciliarci con noi stessi e con la nostra storia. Noi non siamo quello che gli altri dicono o come gli altri ci definiscono, noi siamo figli, figli amati da sempre e per sempre. Dunque non aver paura di lasciarti amare, di lasciarti riabbracciare, di lasciarti riconciliare, il tuo peccato ti sembra troppo grande? Il suo amore lo è di più. Nella tua sofferenza ti senti solo? Lui è crocifisso, e lì con te. Hai paura di non farcela? Ricorda, lui non ti abbandona mai. Dunque, contempliamo il crocifisso, contempliamo quelle braccia sempre aperte e lasciamo che il suo amore vinca le nostre resistenze e muova all'amore il nostro cuore. Che il buon Dio vi benedica e buon venerdì santo a tutti!